Ciao a tutte e tutti, siamo di nuovo insieme in questa puntata speciale, eh, puntata pandemia coronavirus, diciamo. Di nuovo oggi qua eh, siamo in due, io e Semir, a parlare della, di questa pandemia e dei suoi effetti nel Medio Oriente. Particolarmente parleremo della Turchia e dell'Iran, ovviamente essendo due paesi principali colpiti dal coronavirus nel Medio Oriente e specificamente in questa puntata parleremo delle condizioni carcerarie in questi due paesi. Un punto dolente, un punto importante, ovviamente per tutto il mondo la condizione carceraria in questo momento ancora di più è molto importante. Tuttavia in Turchia e in Iran due paesi che si vantano tristemente di un sacco di detenuti, soprattutto politici in carcere, si tratta di un tema molto caldo. La società civile in tutti e due i paesi si muove e cercano di spingere i governi centrali per discutere di un eventuale indulto prima che sia troppo tardi. In realtà, come dicevo, il discorso ha, un, ha, un suo, ha una sua ripercussione internazionale e Michel Baclette, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha, ha, ha lanciato un molto Breve, un breve video sul suo account Twitter in questi giorni invitando tutti i paesi a prendere le misure necessarie per non ehm, arrivare a una condizione insostenibile per via di questa pandemia presso i centri di detenzione oggi anche il papa francesco ha parlato proprio specificamente nel suo discorso ehm, di domenica del sovraffollamento delle condizioni precarie carcerarie invitando a prendere le misure necessarie. Adesso iniziamo con Semir che ci racconta la situazione ah, tutto della pandemia in Iran, poi faccio anch'io la stessa cosa per il caso turco, poi pian piano andiamo a vedere un po' come la situazione carceraria in questi due paesi. Prego Semir. Eh, sì, buongiorno a tutte e tutti. Eh, come avevamo detto anche l'altra volta, eh, le i numeri per quanto riguarda eh, le persone contagiate oppure morte eh, a seguito de della, del virus eh, Covid-19, eh, in Iran purtroppo non è così eh, preciso eh, e i dati sembrano anche eh, censurati. Eh, guardavo gli ultimi, ultimi dati che riguarda giovedì del 26 marzo, eh, da pa il, il portavoce del Ministero della Sanità iraniano, aveva parlato di, eh, di un numero che, eh, eh, di contagiati di 29, eh, 29 circa 29.460 eh, di contagiati eh, e 2.360 i morti. Eh, questo numero poi, eh, guardando già oggi sulla, eh, sulla rete per quanto riguarda la roche Today, eh, eh, è un canale abbastanza attendibile che trasmette i dati eh, diretti a livello eh, globale, a livello mondiale, eh, parla di un numero ancora ben diverso di qua, eh, da, da oggi, cioè domenica eh, a giovedì, eh, che, eh, con i dati che io eh, vi ho eh, annunciato che si parla su questo, questo sito di 38.309, quasi 9.000 persone in più e i morti sono 2.640. Questo è quello che ha portato l'ultima statistica pubblicato su RT online. Allora, eh, passiamo ai numeri che riguardano la Turchia. Io parlo anche delle misure che ha preso il governo e di come vengono criticate. Magari torniamo da te che parli anche un po' di questo, così chi ci ascolta cerca di capire un po' come, come stanno andando le misure anche in questi paesi. Allora, in Turchia, in teoria, secondo i, i numeri, ufficiali comunicati dal Ministro della Salute, ogni sera si presenta davanti alla telecamera per comunicare i numeri. E I numeri di ieri sono 7402 casi positivi e 108 detenuti. Tuttavia, passo subito alle contestazioni, secondo l'Unione dei Medici di Turchia i numeri non sono veritari perché ehm, alcuni medici eh, hanno comunicato all'Unione che non riescono proprio a ottenere i test dove è necessario oppure i risultati non vengono restituiti ai medici curanti. Questa è ovviamente una situazione abbastanza, abbastanza raccapricciante e quindi questo un pochettino ci fa pensare che i numeri non sono reali. Tuttavia c'è una particolarità ufficiale che ehm, il Ministro della Salute non ha tuttora parlato di dove sono in quale parte del paese sono questi positivi o predeceduti. E nonostante questo ci sono piccoli paesini in diverse parti della Turchia pian piano, eh, che vengono pian piano chiusi, proprio cerchiati villaggi, piccoli casi, sono circa 10 villaggi cerchiati e presi in quarantena totale dichiarati zona zone rosse, ci sono dei checkpoint all'ingresso e all'uscita. Le misure eh, sono un po' come quelle italiane, le scuole sono chiuse, le università sono chiuse, didattica a distanza, tuttavia da qualche giorno le misure sono diventate un po' più aggressive, soprattutto eh, sono stati sospesi tutti i voli civili, quindi non si può uscire dal paese, non si può entrare, fino a qualche giorno fa, anche se eh, parzialmente si poteva, non si possono lasciare le città e se non ci sono permessi speciali ottenuti dal prefetto. Quindi chi vive a Istanbul non può uscire fuori città né con i suoi mezzi, né con i pullman, né con taxi privati. Ah, All'ingresso di ogni città, 81 città in tutto il paese, ci sono checkpoint dove fanno controllo. Sanitari. Eh, ci sono delle limitazioni per i mezzi di trasporto pubblico in ogni città e, ehm, come avevamo detto, ci sono forti limitazioni alla circolazione in tutto il paese. Non c'è una zona grande rossa, non ci sono delle misure severe come italiane, non ci sono le multe, eccetera. Se veramente vietato e anzi, se veramente raccomandato ai cittadini che hanno più di 65 anni di non uscire di casa. In effetti i poliziotti oppure i dipendenti del comune vengono a fare la spesa e da questa settimana iniziano a consegnare anche la pensione in eh, a casa. Ovviamente le misure ci sono, tuttavia dato che in Turchia ci, eh, esiste una città come Istanbul di 17 milioni, per una buona parte della società le misure prese non sono sufficienti, la paura si diffonde sempre di più. Questa è molto velocemente la situazione ufficiale e com'è criticata. Eh, sentiamo a te Semir? Sì, eh, più o meno le stesse misure anche in Iran, eh, perché è stato preso, eh, perché il, il, il governo eh, non chiede, diciamo, con, eh, con decisioni severe, come è stato fatto in Italia, la chiusura delle attività e il, il divieto di spostamento nella città. Eh, infatti eh, anche in Iran eh, eh, è stato Finalmente giovedì è stato deciso sempre, nella, nella dichiarazione del portavoce del Ministero della Sanità, il, il, lo spostamento da, da una regione all'altro e addirittura una misura per eh, sequestrare eh, le, le, le autovetture non locali per almeno un mese, per così per evitare le, lo spostamento. Nella città purtroppo si spostano, notizie, eh, notizia eh, viene ad esempio dalla città storica Iaz, che è nel centro vicino al nel deserto, il eh, grande deserto Kavir iraniano, eh, si aumenta in modo eh, eh, diciamo spaventoso il numero dei contagiati, anche eh, dei morti. Una città che era lontano, diciamo, della, delle, delle varie focolai, che le prime era la città santa eh, per i sciiti, eh, la città di Qom. E su questo eh, la, la, noi abbiamo, eh, per quanto riguarda le eh, condizioni soprattutto dei, eh, dei prigionieri, che ci occupa moltissimo. Il fatto che Amnesty International, in una dichiarazione sempre giovedì, il 26 marzo, ha, fatto, ha chiesto una, alla, al governo iraniano di proteggere la vita dei, dei prigionieri e ha chiesto le loro immediate liberazioni in modo particolare i prigionieri politici e coloro che sono in attesa di processo. Eh, su questo l'Amnesty la, la, la, la International eh, dà praticamente tutta la responsabilità delle sorte di questi eh, prigionieri al, eh, al, al governo eh, iraniano. Da sapere che il, il, il governo iraniano, non il governo iraniano ma il leader eh, il, il leader eh, Khamenei aveva annunciato un'amnistia che riguardava l'ultimo circa 10.000 persone dei carceri, che tra questi metà, eh, eh, come viene, viene consi vengono considerati i prigionieri politici come prigionieri di sicurezza, eh, sono stati eh, liberati, però moltissimi ancora in carcer nelle carceri iraniane. Io sono riuscito a fare un'intervista a, a Reza Khandan, un avvocato e eh, il marito della, della famosa eh, eh, avvocata iraniana Nasrin Situdeh che è in carcere a Maidani che aveva anche iniziato una, un sciopero della fame che poi l'ha interrotto proprio per il rispetto per la, la situazione eh, dei, della psicologica e dei altri detenuti che si trovano attro, attorno a questa donna eh, coraggiosa. Eh, eh, Reza Khan in questa intervista parla di 240.000 eh, prigionieri in tutto l'Iran e eh, eh, considera eh, le, le, le prigioni come posto sopraffollato dei, dei prigionieri e sono purtroppo notizie di morte dei, dei prigionieri grazie, a causa diciamo, del, del contagio del, del virus. Reza khandani in questa intervista chiede almeno una, un congedo provvisorio per poter poi proteggere meglio eh, queste persone eh, soprattutto con la propria eh, famiglia Ottimo Allora in Turchia la situazione se parliamo subito dei numeri è abbastanza leggermente più grave rispetto all'Iran eh, sono più di 300.000 detenuti in diversi centri di detenzione in Turchia eh, secondo gli ultimi numeri comunicati dal Ministero della Salute i numeri di 6-7 mesi fa sono 1.333 detenuti malati e circa 500 di questi invece sono in condizioni gravi. Parecchi hanno già chiesto un indulto personale al Presidente della Repubblica in Turchia come in diversi paesi e, e mh, la scarcerazione del, dei detenuti in condizioni gravi di salute eh, prevede la firma del Presidente della Repubblica. Tuttavia non c'è nessuna notizia. Allora in questi giorni si parla di un indulto in Turchia, che probabilmente prevedrà la scarcerazione di circa 100.000 persone. I parlamentari del partito al governo e della coalizione del governo hanno parlato a diversi giornali mainstream Specificando, eh, comunicando alcuni punti di questo disegno di legge. I tempi sono molto lunghi e si parla di finire il pacchetto questa settimana, quindi la settimana che arriva, e tra una settimana barra dieci giorni di portare il pacchetto al Parlamento. I primi dettagli ci fanno capire che per una parte dei detenuti è prevista la scarcerazione immediata e assoluzione anche. Per alcune invece è prevista una detenzione domiciliare con il braccialetto elettronico, ovviamente diminuendo anche i tempi di detenzione. E tuttavia la cosa più criticata è il profilo di questi detenuti che sono previsti, che, sono, che saranno presi in considerazione da questo indulto. E sono narcotrafficanti, stupratori e, e, detto molto semplicemente, sono degli assassini. Tuttavia il famoso grande calderone dei detenuti politici accusati di attività terroristica, okay, non, eh, non fa parte dell'indulto. Ricordiamo che partendo dal 99 fino ad oggi, in Turchia, sono stati fatti diversi cambiamenti legislativi che hanno fatto sì che numerosi giornalisti oppure politici potessero essere. E accusati di attività terroristica, addirittura c'è questa famosa accusa che viene utilizzata con una buona parte dei detenuti politici, ossia quella di sostenere consapevolmente oppure inconsapevolmente un'organizzazione terroristica pur non essendo, far, non, essendo far parte, eh, non essendo un membro di questa organizzazione. Quindi è un'accusa molto, molto generica e purtroppo molto utilizzata per una serie di giornalisti e detenuti e politici, tra Qui anche ci sono più di dieci ex parlamentari. E quindi questo gru grande gruppo che rientra alla libertà um, negata di espressione non fa parte teoricamente dell'indotto. In effetti i partiti dell'opposizione hanno già espresso la loro criticità. E, um, e tra queste ovviamente eh, le persone che hanno alzato la voce vediamo eh, la moglie di Selat Indemirtash. Selat Indemirtash era eh, l'ex copresidente del Partito Democratico dei Popoli, il secondo partito eh, dell'opposizione nel Parlamento. Eh, Selat Indemirtash era anche un avvocato. La sua moglie eh, eh, ha lanciato un, un appello scritto e video in, in tutti i canali possibili chiedendo l'immediata scarcerazione di tutti i detenuti specificando che hanno già da tempo problemi con l'accesso alla luce, alla, a un'alimentazione sana, alla reazione e agli incontri pubblici. Sappiamo, si sa bene che in Turchia spesso volentieri, in modo arbitrario, vengono sospesi incontri con i familiari oppure avvocati per diversi detenuti. E, e quindi e la moglie di Demirtas sottolinea che dopo 176 settimane non riesce a vedere suo marito per la prima volta ed è ovviamente è, è preoccupata, ma non solo per lui, ma anche per tutti gli altri detenuti che sono ovviamente a rischio. Nell'appello della moglie di Demirtas c'è ancora un altro punto interessante, che anche le guardie sono a rischio, che lavorano in modo intensivo, soprattutto in questo periodo, perché il Ministro della, della Giustizia ha aumentato le misure di prevenzione in tutti i carceri. Ci sono delle voci che parlano dei primi casi di coronavirus in diversi centri di detenzione, il Ministro della, della Salute e il Ministro della Giustizia non hanno confermato questo, tuttavia ricordiamo che ehm, in Turchia ci sono... Più di 300.000 detenuti e 457 di questi sono in condizioni gravi e in totale sono 1.333 malati. E le richieste della società civile e delle, delle, dei partiti dell'opposizione ne abbiamo parlato. Per le settimane che arrivano probabilmente eh, avremo l'occasione di vedere meglio questo indulto, questo pacchetto eh, e con tutti i suoi profili e con tutti i suoi punti che possono essere criticati. Oh, ultima cosa che volevo dire per quanto riguarda la questione dei, dei, dei prigionieri in Iran e le carceri iraniane in tempo di eh, coronavirus è che eh, ricordiamo che eh, già qui anche in Piemonte eh, abbiamo una, eh, il dottor eh, Muhammad Reza Jalali Ali, eh, che era eh, un ricercatore eh, medico eh, proprio eh, nel corpo che. E si occupava proprio della medicina eh, de, nei tempi delle catastrofe, eh, catastrofe eh, eh, diciamo, eh, ecologiche. Eh, che eh, lui si trova in carcere e è condannato anche a morte. Eh, questo, questo medico poteva essere in questo momento anche utile per quanto riguarda. L'organizzazione della struttura sanitaria, che sia il suo proprio competenza e la sua specializzazione, purtroppo si trova nel, nel carcere e la sua vita anche in pericolo. Eh, eh, cento, eh, su questo, eh, per quanto riguarda sempre il, eh, la notizia, che è l'ultima che, eh, che arrivano, eh, eh, sono morti diverse persone nelle carceri tra questo una, una detenuta. Nel carcere di Teheran, perciò i, i prigio le prigioniere che erano nel suo eh, nel braccio, dove, dove si trovava questa persona, hanno deciso di eh, indurre un sciopero eh, della fame per contestare e per chiedere eh, l'amnistia. Cento eh, professori e intellettuali iraniani hanno scritto una lettera. Una lettera aperta alla Guida Suprema Ali Khamenei che la di essere lui il diretto responsabile del, del diffondersi del virus in Iran, in quanto non ha adottato delle misure preventive per poter eh, proteggere la eh, popolazione. E lo, lo indicano l'indice di accuse direttamente eh, a lui e dicono eh, l'Iran uno di quei paesi dove eh, anziché i politici ascoltare il, i scienziati e i tecnici eh, è il contrario, cioè i, i tecnici e, e i medici devono ascoltare il potere eh, economico, cioè che ha portato un disastro eh, senza precedente. Ottimo. Eh, allora, con, questa, con queste ultime informazioni chiudiamo anche questa puntata. Eh, abbiamo parlato del, della pandemia coronavirus nel Medio Oriente, particolarmente in Turchia e in Iran, sui suoi effetti nel mondo carcerario, sulla vita dei detenuti, particolarmente detenuti politici, ma non solo, Abbiamo parlato del di come si stanno preparando oppure non si stanno preparando i governi in merito a, questa, a questo pericolo in arrivo che è stato eh, sottolineato anche appunto dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, dall'Amnesty International, ma anche nell'ultimo discorso del Papa Francesco oggi domenica proprio. E chiudiamo anche questa puntata. Vi ringraziamo per l'ascolto. Io muraccinar e dall'altra parte abbiamo avuto. Un abbraccio, grazie da Samir Gershazi. Ciao, Buona giornata, grazie. ciao, a presto.